eccoci qua buonasera gruppo questa sera facciamo una notturna sono riuscito a contattare il mio amico lollo e vediamo un po se lollo ci sei dove sei eccolo eccolo eccolo qua vediamo eccoci benissimo eccoci. è da tantissimo che non ci vediamo io e te è vero allora diciamo che non ci vediamo live, virtualmente ci vediamo sempre sui social però eh, l'ultima è... volta di la Tenerife quando? L'anno scorso? Eh sì, è un anno eh, L'anno scorso quando mi nacque la mia terza nipotina Esatto Nina, fantastico Allora oggi, questa sera che, di che cosa parliamo? Parliamo di benessere E una delle persone leader che io conosco sei te Grazie, esatto. E Quindi volevo parlare del tuo brand che si chiama Holistic World Out. L'ho detto bene, incredibile, ma vero. A distanza, allora, praticamente, eh, dico a tutte le persone che sono in ascolto che sono collegate. Allora, considerate che Francesco che è un è geniale, Francesco, al di là che è un parrucchiere famoso creatore di immagine, regista, eh, ma lui ha una passione particolare sviluppata in questi anni per l'informatica, quindi fa siti, sì, ci siamo conosciuti a Tenerife io con il benessere, lui con eh, l'esterica, abbiamo messo insieme queste due cose, no? E, però ha un grosso problema con la lingua inglese, l'ucilica, proprio ci fa cazzotti, io non ho ancora in, in, inizialmente ho pensato ai primi tempi che facesse apposta, poi invece ho capito che proprio è un limite, allora lui sa cosa insegno da tanti anni, perché noi ci conosciamo, esatto, Olistic Workout, no? da un bel po' di anni, però, ma altrimenti avrebbe detto World Web, World Wide, Work, l ha detto ha detto in tutte le maniere il nome del mio brand, per cui questa sera, per fortuna, leggendolo, ha detto bene come si chiama, Olistic Workout, esattamente Francesco, sì, hai, hai perfettamente ragione, sicuramente sarò cascato da ragazzino. Eh, esatto. capito, certo, problema? che eh, abitante sassone? Ancora... All'età di 64 anni eh, sicuramente ancora non riesco a, a parlare bene inglese perché è qualcosa... Eh, D'inglese che non ho mai studiato, ho studiato anche lo spagnolo, però non mi è entrato mai bene in Ma testa. lo fatto... spagnolo o itagnolo, praticamente. Quindi parlavi lo spagnolo e esatto, o... quello esatto. di casa nostra, via. Sì, no, no, tu hai perfettamente ragione. Ma anche te non scherzi, perché a Tenerife ti facevi le foto più impensate, guardate un po' questa di foto che eh, è bellissima eh, che eh, sì. eh, al Medano che è una parte del sud di Tenerife per dare il nome al posto hanno fatto questa scritta e Cristiano come sempre riesce sempre a dare delle eh, performance ai luoghi con le, le sue figure come le chiamiamo? Sì, forme, figure... figure, chiamiamole in questa maniera, insomma, ecco, sì, più o meno sono esercizi di alcuni statici, alcuni dinamici, alcuni sono forme, quindi significa che sono una serie di movimenti che vengono interpretati utilizzando il respiro, utilizzando altre forme, insomma, di meditazione, eccetera. Certo. Ma eh, tu adesso, dopo questo coronavirus, che stai iniziando anche te l'andamento dei corsi credo che fai dei corsi online in questo momento allora, è chiaramente questa cosa come a me come a tutto il resto del mondo è caduta in testa come una decola di punta in bianco di conseguenza nessuno di noi si era preparato a quello che stava succedendo inizialmente sembrava fosse tutta una grossa montatura poi invece quando abbiamo visto a vedere file, iniziato a vedere le file di camion con le barre eccetera e ci siamo iniziati a spaventare un po' tutti quanti per cui chiaramente hanno poi con il lockdown totale sono stati chiusi tutti i centri. Chiaramente, la mia è un'attività di benessere. Io insegno in palestra e di conseguenza, le palestre, essendo, luogo, essendo luoghi di aggregazione e alternative sono ecco, di contatto. Ecco, la, ecco la, la aggregazione. Palestra, no? E considerate che lì stavamo, a Bibbione Beach Fitness, che comunque è una manifestazione di fitness, si svolge aperto, Per cui, sì, grossa aggregazione, ma l'aperto. Le palestre addirittura sono chiuse. Per cui chiaramente erano il posto meno adatto per il coronavirus, tra virgolette, no? per poter eh, diciamo fronteggiare queste emergenze. Di conseguenza ci hanno bloccato completamente, prima che bloccassero le altre attività. <coughs> Noi palestri siamo stati eh, chiuse, almeno qui in Veneto, perché poi tra l'altro da Tenerife sono tornato in Italia perché ho conosciuto l'altra mia metà eh, e quindi chiaramente, mio malgrado perché sai quanto sono innamorato in, di quell'isola e chiaramente torno spesso in quell'isola, però sono tornato in Veneto e sono venuto in Veneto perché la mia fidanzata è di Mestre, abbiamo preso casa Iesolo e, e in Veneto, come avete visto, è stato uno dei primi posti, il famoso focolaio di Vo, e uganeo, diciamo, è stato uno dei primi posti colpiti dal corona, quindi a noi avevano chiuso già l'attività prima ancora del lockdown totale, quindi io sono fermo esattamente dal, da più o meno metà di febbraio con la palestra, per cui cosa è successo? Io vivo di questo, il famoso bonus che ha promesso lo Stato italiano, il sito Sport e Salute, io ancora personalmente non ne ho visto neanche l'ombra, quindi, ma sai che c'è Francesco? Eh, io nella mia vita mi sono sempre, son sempre stato abituato a pensare a me stesso da solo, non ho mai aspettato che lo Stato pensasse a me, per cui mi sono organizzato, riorganizzato senza aspettare la manna dal cielo, se poi questi soldi che io non credo arriveranno bene, altrimenti, ripeto, come ho fatto fino adesso a 53 anni senza bisogno dello Stato, cercherò di fare eh, a meno anche per i prossimi. Spero di poter fare a meno anche per i prossimi. Quindi per cui chiaramente mi sono dovuto riorganizzare per le lezioni, con, con delle elezioni online. Qual è il problema? Sono tanti i problemi. Innanzitutto in Italia non siamo attrezzati per avere delle connessioni veloci, delle fibre veloci, eccetera, come può essere nel Nord Europa in altri Stati. Di conseguenza con tutta Italia connessa tra smart working, on schooling, cioè le lezioni a distanza per gli allievi delle scuole, eccetera, le linee erano già di per sé non, non linee potenti, erano sovraccariche. Quindi fare una lezione che con la connessione che parte, che va e che viene in continuazione è stata veramente un, eh, una fatica allucinante. E soprattutto la fatica più grande è che io insegno una disciplina che si sì, fa parte del mondo del fitness, del wellness, ma è una disciplina che parte da una base posturale, quindi una base di allineamento. Di conseguenza, c'è bisogno del contatto fisico: quello che è, usando termini inglesi che a Francesco piacciono tanto, i famosi Q, cue, perché è plurale, chiusi tattili. Eh, significa Francesco, chiusi tattili, cioè significa che mi ha toccato l'inglese in a suggerire, per cui suggerimenti tattili. Quindi c'è bisogno di toccare le persone per metterle dritte, per aprire le spalle, per sollevare il cavo, perché ripeto, partiamo da una base posturale. Quindi fare lezione con le connessioni che saltano, senza poter eh, toccare le persone, cercando di vedere se sono dritte o sono storte per capirci da dei piccoli quadratini sullo schermo, è stato veramente difficile. Però, però questo è il rovescio della medaglia. Adesso vediamo il dritto. Il dritto è, è stato quello che mi ha permesso di fare lezione con tanta gente in, eh, che magari non avrebbe potuto fare lezione con me perché magari era connessa, che so, da Lugano piuttosto che dalla Sicilia. E quindi questa è stata una maniera per sviluppare una tipologia di lavoro che io in realtà... Non avevo mai sviluppato perché non ce c'era stata l'esigenza, no? E quindi questa è stata la cosa positiva. Poi l'altra cosa positiva, devo dire che mi sono adeguato a parte la connessione che è stata, che lì non posso adeguarmi perché chiaramente se salta la connessione lì non posso fare nulla. Connessioni a parte, mi sono adeguato a cercare di lavorare anche a distanza. Quindi ho sviluppato tutta una serie di strategie che possono essere, che so, magari far girare le persone in una certa maniera a seconda dell'esercizio che viene proposto nella biomeccanica dei movimenti ci sono dei piani di lavoro un piano frontale, un piano sagittale ed un piano trasversale ho cercato di fare in modo... Di eh, cerco di fare in modo di far sì che la persona possa spostarsi durante l'esecuzione degli esercizi in modo che possa essere messa di fronte alla telecamera con la prospettiva migliore per me per poter fare una valutazione posturale, anche se a distanza, e capire se sta effettuando bene l'esercizio o meno. Quindi, ecco, questa è stata diciamo, la parte positiva del lavoro. Fantastico. È fantastico. Eh, adesso, oggi, anzi, ah, sì, ieri ha riaperto, io ho ricominciato oggi però onestamente Francesco abbiamo rilevato, e non sono solamente io che ho rilevato questa cosa, ma un sacco di miei colleghi, che tutta quella marea di gente che continuava a chiedere quando aprite, quando aprite, perché non aprite, per fortuna aprono le palestre, eccetera, in realtà, almeno ad oggi, in questi primi due giorni, in realtà non è arrivata in massa. Perché ancora la gente purtroppo ha paura, vuoi? Perché probabilmente i mezzi di comunicazione a volte non so se amplifica, questo non lo so perché non sta a medirlo, se amplificano se semplicemente eh, raccontano la realtà, però basta accendere un telegiornale e capire quello che, che, ve, che viene detto chiaramente, per, eh, almeno la maggior parte della gente fa così, e per cui chiaramente la gente ha paura e si vede, per cui in realtà quella che pensavamo potesse essere una riapertura, in, non dico nel vecchio stile perché sapevamo, abbiamo delle... delle delle ordinanze dobbiamo rispettare delle distanze e tutto però pensavamo che di tutti quei vari quadratini che abbiamo preparato per far sì che la lezione potesse essere svolta a distanza pensavamo che si riempissero tutti in realtà al momento ancora non si sono riempiti tutti i quadratini tu sei un creativo eh sì io sono un sperimentatore no sei un creativo e uno sperimentatore Ragazzi, dovete sapere che a Tenerife ogni tanto eh, Cristiano usciva fuori con qualche attrezzo eh, per fare il suo tipo di attività e cercava eh, persone che lo provavano. Io mi ricordo un giorno c'era un tappetino, non te dico pieno di chiodi, ma un tappetino, tappetino è... oh, ma era tappetino. fantastico ma ancora esiste quel tappetino nel senso c'è cioè, un'evoluzione quello nasce da un'idea di un russo del 1900 non so comunque è un'idea vecchissima e si chiamava mi sembra Kutnezov o Kutnozev, io ho problemi con il russo come con l'inglese Kutnezov dovrebbe essere Tant'è che si chiama così questa tipologia di approccio. Praticamente, cosa, cosa Perché a questo tizio gli viene in mente questa cosa? Questo tizio era un pianista russo, pianista russo che era in giro in tournée in tutto il mondo facendo tournée di, di spettacoli in giro. Poi sapete, eh, solitamente i regimi dell'est tendevano a potenziare alcune cose tipo l'arte, la cultura, la danza, eccetera, per, che sono diciamo, un po' una immagine da esportare. All'estero per far vedere che il regime è efficiente nello sport, nello spettacolo, eccetera. Quindi la danza, la musica, eccetera, durante il periodo, soprattutto della guerra fredda, eccetera, in certi paesi è stata veramente eh, sviluppata. E lui faceva queste tournée in giro per il mondo suonando il pianoforte, e come tutti i pianisti, assumeva delle posture errate, eccetera no? durante gli spettacoli interpretando la propria musica e di conseguenza era perennemente bloccato con dolori ottenuto da ernie, da disallineamenti posturali eccetera per cui si accorse che l'unica maniera che aveva per risolvere questi problemi di algie e di dolori era quella di fare agopuntura e per cui aveva trovato un agopuntore orientale ma che comunque viveva in Russia e che lo trattava. Qual era il problema? Innanzitutto che malgrado fossero dei geni dal punto di vista culturale, artistico, eccetera, erano pagati con uno stipendio tipico da regime. Di conseguenza non poteva permettersi un avutore fisso per pagare delle terapie. In più... Girando per il mondo spesso in tournée, controllato, sempre, dalle varie polizie, eccetera, non poteva portare con sé, sia a livello economico ma anche a livello pratico proprio, una persona che potesse seguirlo per fargli acupuntura. E allora che cosa fa? Si inventa questa cosa, dice ok, io non so il punto esatto dove lui mi prende e perché lo fa in quel momento, però se io metto un chiodo, e lui fa proprio dei chiodi, eh? dei chiodi magari non appuntitissimi, erano chiodi, nel suo metodo erano dei chiodi, crea questo materasso con dei chiodi cercando di posizionare i chiodi nelle zone in cui l'agopuntura andava a fare questa, eh, questa pressione con, con l'ago dell'agopuntura e comincia a sviluppare questo metodo e si accorge che in realtà, questo lui non lo sa, poi l'abbiamo sviluppato con né con l'agopuntura né scientifica nel corso degli anni, ma in realtà non è che lui andava a fare lo stesso lavoro dell'agopuntura perché non è così, tant'è che questa attività si chiama agopressione non andava a prendere il punto specifico che si deve prendere nell'acupuntura, però al tempo stesso prendeva il sistema in generale e questo diciamo approccio attraverso il dolore al sistema in generale faceva sì che il sistema con quel dolore che il corpo percepisce in quei minuti alzasse la soglia del dolore quindi la sopportazione del dolore diventasse più alta e quindi il dolore arrivasse dopo questo chiaramente non succedeva durante la, la, la seduta sul tappeto che chiaramente creava dolore, ma una volta che dopo aver fatto la seduta il tappeto veniva eliminato, quindi il dolore veniva eliminato, che era quello dato dal tappeto, e il corpo adattava pian piano, il sistema nervoso si adattava pian piano a sopportare meglio il dolore. Da questa idea un'azienda svedese che in realtà è svedese, ma c'è sempre la genialità italiana perché il direttore, il capo del marketing, l'ideatore di questo nuovo metodo di acopressione è un italiano di Marina Di Massa Carrara, Marco si chiama, e ha creato questo tappetino MISA, m i s a poi potete vedere in internet ci sono un sacco di cose, con, invece che i chiodi perché chiaramente non siamo Putnesef ma siamo esseri umani che sopportano il dolore fino a un certo punto sono delle punte in plastica, 33 punte ogni cerchio di plastica e messe in questo tappetino che vanno a diciamo, ricoprire la superficie di tutta la colonna e della zona lombare questo tappetino può essere ripiegato per utilizzarlo nella zona cervicale, addirittura c'è un cuscino che può essere messo nel forno a microonde e riscaldato in modo da abbinare le, ehm, ehm, diciamo, i benefici della termoterapia. E quindi il calore con quelli della compressione. E quindi a Tenerife avevo portato questo tappetino. Misa chiaramente, cosa succedeva? Che io per farlo provare alla gente, lo portavo in spiaggia, immaginatevi le persone, eh io, io ho un bellissimo ricordo. Si mettevano sul tappetino tipo Francesco, facevano dei salti incredibili perché il tappetino faceva male. E, beh, bisognava spiegargli un attimino come l'approccio al tappedino. Però eh no, diciamo che no, no, no. il tappedino non è stato meraviglioso. Insomma, te ne come Francesco: è una, è una realtà a parte, per cui i canari diciamo che sono una, una popolazione autocrona toptona abbastanza diffidente le persone, i residenti italiani che vivono giù sono un'altra razza a parte e poi i turisti che chiaramente, sai, vengono in vacanza non pensano a comprare i tappetini ma magari pensano, quindi diciamo che l'approccio economico del tappetino, l'aspetto business del tappetino te a Tenerife non è che abbia funzionato molto, però comunque l'ho fatto conoscere hai visto che tu te lo ricordi io Ad me lo ricordo tappetino. perché ho avuto benefici nel senso che al momento ho sentito dolore però poi ho risentito tutta la circolazione della schiena Era in vista, modo hai detto, hai detto il termine circolazione perché l'altro effetto benefico del tappetino si chiama in gergo iperemia. Iperdimico, emia sangue, riportare tanto sangue nella zona per aumentare la circolazione, perché attraverso queste punte, se voi provate a fare, che ne so, una pressione su un punto qualsiasi della mano vedrete che levando, aspetta che è piccola che è al contrario, levando la mano da questa zona all'inizio vedete bianco perché c'è un fenomeno ischemico, cioè da chiudere i vasi, no? Dopodiché chiaramente va a diventare, diciamo, diventa più rossa di quello che dovrebbe essere la zona normale, perché? Perché il sangue che è premuto chiaramente ora con un dito questa cosa non si nota poco e niente si nota il bianco appena premi che è il fenomeno ischemico e non si nota l'iperemia ma con tante punte messe in una zona dove il derma la pelle è molto sensibile vedi la schiena che non è la pelle delle mani abituata che, che serve per attutire per sollevare per stare a contatto chiaramente l'effetto è completamente differente quindi richiamare tanto sangue in quella zona aiuta la circolazione, aiuta a portare sangue ai tessuti, e questo contribuisce alla detenzione di quella parte lì del, della colonna. Secondo i dove la mente che fa che dei cervicali, doraci, colombare, E questo è l'effetto benefico dell'iperemia. Il nostro amico Lollo è un pozzo di scienza, eh sì, abbassa, sì. spinge un bottone su un argomento meraviglioso. Ma la domanda è. Dato che abbiamo i nostri amici nel gruppo Concept Group, eh, una domanda per chi non ti conosce. Che cos'è Holistic World Out? Eh, si potrebbe continuare a leggerlo, però. Guarda, te, ah, sintetico? Se è sempre <ride> per la camera perché al contrario, ma se vuoi te lo faccio anche... Vedere un'altra volta da qua, guarda, sono tutto logato no, lì. La, la, oh. la prima domanda era il tuo logo, brand, il significato di quelle stanghette. Sì. Vediamo se lo, lo ritrovo in primo piano. Vediamo. Eh, che adesso te lo eh, rimetto un attimo. Perché io sono rimasto sempre affascinato da questo. Mi sì. sembra sempre un essere umano. Bravo. Assolutamente, ci sono io. Guarda, mi spiace che se me l'avessi chiesto prima di questa cosa, mm. qua di mandato la fotografia originale. Allora, questa cosa nasce così. Io creo questo... Innanzitutto parliamo di unistic workout. Parliamo di questi workout velocemente. È un format creato da me nel 2006, all'epoca insegnavo all'università scienze motorie a Perugia, a scienze motorie sportive e alla specialistica di scienze colori sportive, scienze e tecniche dello sport, e insegnavo, la materia si chiamava sempre, per far contento Francesco in inglese, anche questa materia si chiamava New Trends in Wellness Generation, le nuove tendenze nell'evoluzione del wellness, e diciamo che mh, portavo un po' quello che sono i corsi, e che i ragazzi usciti da scienze motorie spesso i volettieri vanno a fare a pagamento io ho cercato di portarli dentro scienze motorie e, e quindi chiaramente dare quello che l'università italiana dovrebbe dare cioè una formazione che poi possa portare l'istruttore una volta uscito da lì a lavorare tra le varie cose che facevo all'interno di scienze motorie insegnavo il Pilates che è stata una disciplina che io insegnavo già come docente da tanti anni ed avevo iniziato a creare un Pilates diverso, perché? Perché il Pilates è sì un metodo che rimane il mio Vangelo, la mia Bibbia e il mio ABC, un metodo che permette di concepire il corpo in maniera completamente differente, almeno a quella man maniera in cui eravamo abituati fino a qualche anno fa. Però è comunque un metodo da un metodo abbastanza dotato, perché è un metodo del 1920 circa, lui lo sviluppa in un campo di prigionia durante la Prima Guerra Mondiale, questo Joseph Pilates che era un tedesco, che nasce rachitico, asmatico, con una problemi di salute cagionevole e che grazie ai consigli della famiglia, amante del benessere, del dottore, comincia a fare tutta una serie di sport, tantissimi sport, addirittura diventa un modello anatomico, perché una volta l'anatomia la studiamo sulle persone o sui cadaveri, quindi una mappa perfetta di muscoli eccetera per studiare l'anatomia e questo Joseph Pilates, per l'appunto, crea questo metodo che però eh, inizia a sperimentare in un campo di prigionia durante la prima guerra mondiale. Quindi parliamo di un metodo del 1920. Ora, lui era un genio, un visionario, veramente un visionario, tant'è che noi tuttora nel 2020 studiamo un'attività scoperta da lui un bel po' di anni fa, no? E, esattamente cento anni però adesso noi abbiamo a disposizione tutta una serie di stimoli e di realtà diverse, che sono la rete, la conoscenza globale, il rete, se uno sa filtrare bene quello che c'è, oltre a tante bufale, ci sono anche tante nozioni veramente approfondite, oramai ci sono siti scientifici, siti di tutti i tipi, insomma, quindi le conoscenze nostre nel 2020 sono decisamente differenti da quelle che erano le conoscenze del 1920, per cui diciamo, avendo fatto senza la presunzione di potermi paragonare a Giuseppe Pilates, però mi ero accorto che mancavano delle cose che andavano bene per quel periodo ma non per l'era nostra per esempio lui lavorava con delle ballerine la postura una volta era molto più eretta le ballerine erano molto più dritte di conseguenza Joseph Pilates e aveva previsto esercizi per il corpo, per il centro, per gli addominali e non solo, esercizi spesso fatti in flessioni, cioè in chiusura, ma poteva andare bene per quella tipologia di approccio, per quelle ballerine, per la postura di una volta che era molto più eretta. Oggi che viviamo già tutti quanti molto chiusi, molto flessi, continuare a flettere il corpo per rinforzare la parete addominale superficiale e profonda, eh, si può fare anche in altra maniera, si può rinforzare con un percorso facendo un altro tipo di movimenti che sono più appropriati a quella che è la postura del 2020, per l'appunto, la nostra postura. E quindi, avendo la possibilità di utilizzare i laboratori dell'università per fare esperimenti scientifici, ho cominciato a creare questo metodo di lavoro. Ho evoluto il Pilates, mettendo insieme, come aveva fatto Joseph, ripeto, senza volermi paragonare assolutamente a un genio, che era Joseph Pilates, ho messo insieme le esperienze che io ho, Avevo avuto, faccio sport da quando sono un bambino da sempre, sono nato con lo sport, la mia famiglia aveva lo sport, per cui tutte le esperienze motorie con cui ero venuto a contatto in un unico format, cercando di sviluppare un pilates che fosse più tridimensionale, con movimenti spiraleggianti, cercando di preferire movimenti per la catena posteriore, proprio per far sì che il corpo potesse svilupparsi in stazione più retta rispetto a come siamo generalmente più chiusi e mettendo insieme una parte di workout, quella famosa parola che tu ci fai a cazzotti, come dicono le, le mie parti. faccio sempre a cazzotti, che poi però ti workout, faccio una sorpresa, workout, ti faccio vedere un video eh? antico, Eh? ti faccio rivedere un video antico dopo, dai, dopo, dai, che, okay. dopo la spiegazione. Oh, di dirti di unisti workout e quindi creo questo metodo di lavoro e per cui a quel punto mi serviva un brello, un marchio, un marchio che... E riproponesse una figura di movimento orientale per cui ho una grande amica che è un'artista bravissima che si chiama, i suoi lavori sono conosciuti come lo zoo di Simona perché lei fa tutte figure che sembrano dei cartoni animati dei fumetti, un cuore. adesso ha fatto delle mascherine particolari lei è stata premiata come donna web dell'anno non mi ricordo in che anno, è veramente geniale anche lei e io ho detto Simona, ricreami un marchio che possa rappresentare l'oriente c'è cioè un tratto orientale ma al tempo stesso la figura in movimento lei cosa ha fa? fatto? ha preso una foto di un mio esercizio mentre sto in questa maniera praticamente sto, ora non so se con la telecamera mi vedo tutto praticamente sto, aspetta innanzitutto ti ripeto scopre la telecamera è al contrario devo cercare di beccare il punto giusto perfetto sto in questa posizione qua così se tu vedi il marchio di questi out, questo sono io praticamente Le ha disegnato il marchio la mia ha preso la fotografia ci ha fatto un tratto e poi da lì ha lavorato il marchio lo ha reso lo ha diciamo allargato verso l'alto lo ha ridotto verso il basso ora quello che tu mh, hai messo prima è quello schematizzato che è quello ufficiale quello che porto io ecco vedi qua sempre che continua a livigare con la telecamera quello che porto io però diciamo che lei l'ha fatto più, mh, più allungato però il marchio è questo e quindi è il marchio è il movimento il movimento di Holistic Workout e questo ha spiegato il marchio di Holistic Workout fantastico la creatività viene sempre premiata sempre, speriamo senti, per concludere l'ultima domanda cosa vedi in futuro? Eh, intanto in futuro ho visto che mentre passa sotto la scritta c'è scritto e... Workout quindi, quindi Sei riuscito a toppare il nome, vai, pure sono scritta, io questo, questo l'ho preso nel tuo profilo. Sicuramente lo devi correggere. Potassi. come serve quando uno fa selezionare tutto, gli manca l'ultima lettera? Va, va bene, ragazzi. Ora allora, allora, vi, faccio, allora vi faccio vedere una cosa simpatica. Io non so cosa mandi, lo so cosa mandi, lo so me l'immagine. Vediamo un attimo se lo, lo troviamo questo cosa simpatica. vi spiego perché, perché un giorno... Eccolo eravamo... qua. Eccoci qua, vai vai, lo spiego di... qua, lo posso far girare? Un attimo, un attimo, un Gira, attimo, girare, un minuto. Ragazzi, vediamo un po' se cammina, aspettiamo... Ma non si sente niente, Fra? Non si sente? No, non si sente, si vede a scatti, lascia perdere. Guarda, secondo me ti conviene caricarlo sul gruppo in modo che possano vedere la tua performance con Prempit. Tevolo, Francesco, non si sente. Aspetta, Ok. Probabilmente allora, la... non è così forte per l'appunto. cercheremo la... la... la... di rimandarlo in un altro momento. No, ma se hai e... un gruppo, no. lo nel gruppo lo carichi sotto come il link lo metti come il link, lo metti e così. Ah, se sì, è... sì, io lo posso mettere poi nella, nella descrizione, ma già c'è la tua descrizione eh, nello specifico della, della tua tecnica. E io ti in ho intanto lo racconto io visto che lo farei vedere che c'erano in video allora eravamo in un club e un, un bar molto bello molto elegante di tenerife Avevo chiamato Francesco per, fare, per curare l'immagine di questo posto quindi un posto tutto così eccetera e allora lui a un certo punto non so perché di che cosa stavo parlando perché a un certo punto sai come l'attore è Prenpitt l'attore di chi? Pit ma dico ma chi era l'attore Prenpitt? io già sei gli attori non è che li conosco l'altro io mi occupo dei fitness, ma gli attori. Io sono no. stato la barzelletta di Tenerife con questo anzi tutto il mondo quello perché quello il video ha fatto migliaia di, di visualizzazioni e lì ho capito che non era Prempite pre o Prempite, come no, come lo chiamavano <ride> ma era Prenpitt quindi quel video nasce per prendere in giro Francesco con le <ride> con Bellissimo, bellissimo. Senti, eh, allora eh, io spero in una prossima diretta. Oggi ci siamo eh. pure allungati perché sei stanchissimo. So che Ma oggi una devastante. È... Primo giorno io sto alla seconda settimana de, de, di lavoro nella parrucchieria e la sera siamo distrutti. Non si sa o per la sanificazione o perché c'è sempre un po' di tensione perché almeno eh, il 20% della gente ha veramente paura se non abbiamo i protocolli per fare i capelli in una certa maniera ha proprio paura di conseguenza non abbassiamo la guardia manteniamoci questo senso civico di farle bene le cose io come parrucchiere te come insegnante nel momento perché ho visto i telegiornali ho visto questi poveri disgraziati che sanificano eh, gli attrezzi eh, eh sì. eccetera e vedo che è molto molto complicato se poi sì. si che... ripetere, il problema è che ancora al momento io ho sentito diverse persone diverse persone nel settore perché lavorando con tutte le palestre lavoro per i grossi festival nazionali internazionali di fitness per cui sento tanti gestori di palestre sono in contatto con tanti di loro e più o meno in questi due giorni tutti quanti mi hanno dato un feedback simile, nel senso che chiaramente si aspettavano sì un calo, ma non si aspettavano il deserto e quindi diciamo che in realtà, ti ripeto, tutta questa voglia di ripartire in parte è frenata un po' dalla paura, probabilmente non lo so se sia paura o mancanza di soldi, probabilmente c'è anche quello che influisce in questo momento, la gente ha paura perché le notizie purtroppo spaventano le persone, per cui le persone dicono Dio cosa succederà se ho 10 euro piuttosto che spenderli per andare in palestra o a tagliarmi i capelli, magari i capelli mi li taglio da sola. Guarda, non... io ti posso rincuorare. Noi abbiamo già appuntamenti a ottobre, per esempio, stiamo prendendo appuntamenti a ottobre perché le persone che stanno venendo adesso. Eh, se una persona va dal parrucchiere una volta al mese già da adesso deve prendere un appuntamento perché può succedere che non c'è posto perché più di totte persone al giorno non possiamo fare quindi eh, sì, la allora categoria non... dei parrucchieri sì, se vuoi è, è fortunata ma sfortunata sfortunata perché non ha lavorato eh, per tre mesi Fortunata, abbiamo le agende piene di gente che vuole farsi belle per sentirsi bene e essere felici. Sì, ma io guarda che non avevo dubbi che la alla, in parte e poi concludiamo perché non la sì. giornata è ancora finita, devo rispondere. A... sicuramente ti disturberò nuovamente in un'altra occasione. Ma... Faremo un al nostro sì. gruppo. Speriamo di fare una diretta dal vivo quando Sarà possibile e, e, e, e sorrideremo di questo momento, per sì, la mia mamma. Che lei, io sono umbro, quindi la mia mamma è in Umbria, per cui io sono un'ora da Roma. Per cui ecco, verrò sicuramente eh, a Terni. Per cui ecco, verrò sicuramente. Faremo un, un live vero, non virtuale. E, e, per cui ripeto: oh, mi veniva una considerazione, dicevo che sapevo che i parrucchieri sarebbero stati presi d'assalto perché io per primo, che come vedi. Eh, cioè, no, per... quando vieni a Roma eh, hai un servizio per te ti, ti taglio i capelli perché c'ho anche un video che abbiamo fatto a Tenerife quando eh. ti tagliai i capelli su Tenerife eh, come tutti ero rimasto come il povero presidente ecco, là. E allora, quando, quando so. scendi a Roma chi ama il Callori, che ti farà il nuovo look Bene, eh, basta che non mi tagli no. troppo e di, sono sempre per... lunghi naturalmente. No, insomma morale io ero sicuro che i, i parrucchieri sarebbero stati presi di assalto così è stato perché io penso che davanti a casa mia ho la, la signora che di solito mi sistema la parrucchiera che di solito mi sistema quando sto qui a Jesolo, perché generalmente io ci sono poco qui a Iesolo, certo. e, e i capelli che chiaramente era chiusa come tutti quindi la prima cosa che ho fatto il giorno che aprivano i parrucchieri lei ce l'ho davanti a, la, a casa praticamente erano le otto e un quarto io mi sono lavato e sono uscito attraverso la statica, c'è posto siccome devo fare una cosa, devo fare qui una tagliatina veloce eccetera cioè, ma tu lo so che fai presto, eh? dai vieni vieni vieni. quindi io capisco che i parrucchieri si erano messi da salto, invece la considerazione mia era un po' più triste nel senso che le persone probabilmente dedicano molto più tempo alla cura di quello che si vede esteriormente e non a quello che poi si, in parte si vede ma non del tutto perché poi la salute è interiore, non è solo una parte esterna, si sì, traspare saluto dall'esterno, ma spesso è importante curare all'interno. quindi il fatto che una palestra e il benessere fisico venga al secondo posto, al terza, al quarto, al quinto, al sesto, al settimo posto, da una parte è un po' triste questa cosa perché ti fa capire ancora quanto noi dottori scienze motorie dovremmo ancora e dovremo ancora lavorare eh, per, eh, per far capire alle persone che l'attività fisica è una medicina la migliore medicina eh, perché non ha effetti collaterali se fatta in maniera corretta chiaramente e, e niente, per questo per cui è, la mia considerazione era questa che le persone dovrebbero veramente capire quanto l'attività fisica sia funzionale e fondamentale per il proprio benessere per cui, ripeto come ti ho detto io sono stato il primo a correre a tagliarmi i capelli, per cui non è che sto dicendo. Non... Oggi, oggi quando, ci siamo te... quando ci siamo sentiti per telefono io ti ho detto ehm, volevo parlare con te per parlare con la gente eh, che la parte dopo coronavirus noi eh, ci siamo messi a dieta da due giorni perché c'è un'opportunità diversa, perché a casa facevamo ciambelloni a tutto spiano e la rinascita anche del corpo eh, non è un'utopia però sicuramente abbiamo tutti, tutto il mondo almeno come starà andando la parabola dei contagi e dell'uscita eh, in una vita normale avremo bisogno perché ci è mancato proprio la passeggiata il sudare, eh, c'è mancato proprio. Adesso sicuramente la paura sta a noi, usando tutti quei protocolli che ci hanno imposto o, o non, di metterli in pratica e tranquillizzare le persone. Già sono due settimane che le persone sono uscite, i contagi sembra che si mantengano in una certa... Maniera io credo un paio di settimane, se questi contagi rimangono a questi livelli, credo che le persone cominciano a dare fiducia a tutto quello che lo, che lo circonda, credo. No, speriamo Francesco. Ti ripeto, io voglio lasciarti con eh, questo auspicio, voglio lasciarti con l'auspicio che ci si possa sentire fra qualche giorno e commentare i numeri che sembrerebbero almeno al momento essere, con fatto, quello che abbiamo registrato rimane. Poi al limite in una prossima intervista di qualcosa, una diretta che io mi sto organizzando con degli inviati speciali con questa piattaforma per le videoconferenze, manderò uno dei miei uomini col telefonino e farà una diretta eh, di una performance dal vivo, con persone. Bene, bene Francesco, Francesco. Senti, eh. l'ultima cosa, le persone che non ti conoscono, dove ti possono trovare? Allora, seguirmi sulla pagina Facebook Holistic Workout o okay. io oggi ho parlato di Holistic Workout perché già abbiamo messo 40 minuti di intervista per cui basta, magari la prossima volta ti parlerò dell'altro format che ho creato più avanti, è stato creato nel 2013, che si chiama C-Well C come energia, cui e well come benessere c'è un canale YouTube Cristiano Lollo Olistic Workout e, e trovate Olistic Workout invece sia in Facebook che in Instagram benissimo, per cui... benissimo. E... tanto questo video poi sarà eh, condiviso in tutte le piattaforme eh, Playa Las America siamo arrivati a 110.000 persone a Tenerife come pagina, gestisco delle pagine di Tenerife eh, che in questo momento oggi ho parlato con mia figlia c'era mia figlia, mia nipote e il paseo non c'era nessuno ho detto ma che i turisti non ci sono perché è ancora blindata Tenerife oh, no, no. io eh, veramente devo chiudere perché nel frattempo il telefono che sento che è in mudo ma sta vibrando che è mezz'ora okay. dicevo io ancora non ho lasciato casa a Tenerife quindi tutte le mie cose sono sull'isola io sto aspettando di rientrare e non posso rientrare finché non sbloccano i voli per cui mi sto augurando che il tutto accada prima possibile, anche perché, eh, ti ripeto, metà delle mie cose sono là e tra l'altro la padrona di casa, per fortuna, in questo momento... Mia... Ah, tu c'hai pure casa eh, è poco qui in Veneto sono arrivato a novembre sarei dovuto ripartire e tornare a Tenerife a marzo, aprile per stare qualche altro mese e poi fare il trasloco, eccetera e qua è successo tutto il caos quindi le mie cose sono rimaste là per fortuna è stata molto comprensiva anche perché io per anni sono sempre stato preciso pagato l'affitto puntuale molto spesso addirittura in anticipo gli ho ripesso a posto casa, ristrutturata le mie spese per cui lei si augura che io torni ma ripeto, e eh, al di là del, del mio essermi stabilito a Iesolo, eh, ma comunque eh, dal punto di vista lavorativo era comunque, per Arestanna, ma comunque diciamo che Tenerife è un'isola meravigliosa per passare la vacanza, per star bene, per un pensionato, per tante cose, però per, per il mio tipo di lavoro almeno, cioè proprio il clima dell'isola che ti porta a rilassarti, a non impegnarti, a rimanere lì chiuso nella tua realtà, il mio lavoro in questo momento va comunque diciamo, implementato con le commercio in giro per il mondo, eccetera, per cui comunque, diciamo, essere tornato da questa parte non è che mi dispiace così tanto, rimane il fatto che il mio cuore è lì su quell'isola in parte, quindi tornerò a liberare casa sicuramente, ma poi io tornerò una, una tantum comunque ho gli amici là, come sai abbiamo amici in comune, per cui per me alcuni fratelli sì, sì, sì, sì. Ho, ho, ho chiamato pure qualche altro amico che fa le diete vediamo un po' di intervistare eh, anche lui, ci stiamo eh, preparando proprio no, perché sì, il caro amico, non facciamo nomi in questo momento, però sarà una sorpresa per tutti bene. benissimo, ti ringrazio un grande abbraccio ti voglio bene e presto la signora Presenterò Va bene Come va bene? Presenterò Ciao Ciao Buonanotte Allora, perfetto Grande eh, intervista con Cristiano Lollo eh, Anche ora abbiamo fatto Abbiamo fatto le 11 meno un quarto queste dirette si stanno allungando un pochino di più, le facciamo la sera perché eh, il giorno siamo impegnati. Eh, ricordo a, a tutti eh, l'indirizzo della parruccheria Concept eh, 23, via Massacciuccoli con Roberta e, e Manuela. Eh, siamo aperti, eh, gli orari sono dalle 11 della mattina alle 9 più o meno, eh, i miei numeri di telefono li potrete trovare eh, direttamente su eh, Concept Air Steel. Benissimo, eh, buonanotte a tutti quanti, ciao.